Quindi in questa seconda ora iniziamo, non detto che riusciamo a finirlo, eh, a, a vedere questo esercizio eh, che è stato suggerito sul poker. Eh, vediamo il testo insieme. Per chi non l'avesse già visto prima. Eh, io lo vedo qua online anche qua su questo sito li ho, ho, ho reso pubblici poco fa questo stesso eh, insieme di testi d'esame così mia, via via che ne aggiungo li troverete diciamo così, in tempo reale aggiornati qua eh, oltre ovviamente ai soliti zip che potete scaricare ma eh, a volte c'è diciamo, anche un'evoluzione rapida eh, di, questi, di questi esercizi eh, volevo solo verificare sì, ecco, su questi siti avevo anche messo, in realtà, ci sono anche le soluzioni, cosa che vi chiederei di non guardare perché sennò tanto vale. Soluzioni che ho, ho risolto io, quindi non sono ancora, diciamo, così leggibili, commentate, ma è la prima soluzione che ho buttato giù. Comunque, qui ci chiede di considerare un mazzo di carte da poker eh, per quattro giocatori. Sapete che il numero di carte che si usano a poker dipende dal numero di giocatori. Se giocate solamente in due... Ci sono delle carte dalle no, dal 9 all'asso, eh, invece di giocare in 3 si mette dentro anche l'8, se giochi in 4 si mette dentro anche il 7, se giochi in 5 si mette dentro anche il 5 e così via. Facciamo una partita 4 classica a 4 giocatori, quindi le casse dal 7 all'asso, nei 4 semi, eh, cuori, quadri, fiori, picche, eh, come quando fuori piove, ricorderete l'ordine con cui devono essere elencati e il valore dei semi eh, del poker. E per semplicità, per non impazzire con gli Unicode, diciamo che queste, le, questi quattro semi sono rappresentati dalle loro iniziali in italiano, cuori, quadri, fiori e picche. Il programma deve generare tutte le carte del mazzo, quindi creare una struttura dati che rappresenti l'intero mazzo di carte, memorizzandolo in un'opportuna struttura dati, ed eseguire le seguenti operazioni. Uno. Mescolare il mazzo, quindi prendendo le 32 carte che ho generato e eh, mescolarle in un ordine casuale. Salvare sul file mazzo.txt il contenuto del mazzo mescolato, così possiamo vedere <coughs> pardon, quali erano le carte che sono state mescolate. Ciascuna carta deve essere salvata su una riga separata in due campi separati da uno spazio. Il primo campo è il valore, quindi 8, il secondo è il seme tipo cuori, quindi 10C sarà 10 di cuori, uno per riga. 3, mm. ehm, e la parte eh, complicata è questa, estrarre, non è ancora questa, eh, estrarre le carte dal mazzo a gruppi di 5, ignorando il resto, cosa vuol dire ignorando il resto? Che se le carte sono 32 e le prendo a gruppi di 5, ne restano fuori 2, avrò 6 mani di 5 carte più 2 che avanzano, quelle lì le ignoro. Per ciascun gruppo di 5, per ciascuna mano, diciamo così, di poker, una mano è fatta da 5 carte. Occorre stampare a video le 5 carte estratte, nel formato che più vi piace, ad esempio questo, questo stesso di sopra, e poi, e qui tutta la complicazione di questo esercizio è qua dentro, la combinazione del poker corrispondente alle 5 carte estratte. Quindi, queste 5 carte qui cosa fanno? Che punto fanno sul poker? E qui semplicemente come nota ho ricordato, copiando da Wikipedia, quelle che sono le combinazioni riconosciute nel, nel poker tradizionale, quindi coppia, doppia coppia, tris, scala, full, colore, poker, eccetera, con le definizioni. E, e quindi bisognerà stampare, ok, questa mano di carta giocata. Qui c'è un esempio. Eh, ad esempio, c'è un asso di cuori, un jack di fiori, un asso di picche, un re di picche e un re di cuori. Questa è una combinazione è stato riconosciuto che è una doppia coppia perché abbiamo una coppia di assi, cuori e picche e una coppia di re invece l'ultima combinazione è un full perché ho un tris di jack e una coppia di nove mm? no, ma non è assolutamente... eh, quindi questa è la parte rognosa soprattutto riuscire a farla in un modo diciamo così umano io avevo scritto questa avvertenza Verificare tutte le tipologie di combinazioni non è particolarmente arduo, cioè qui ci ritroveremo praticamente, non dico il, agli esercizi che facevamo all'inizio del, all del corso, dove dovevi vedere se c'erano tutti gli elementi uguali, se c'erano almeno tre elementi uguali, eccetera, eccetera, eh, ma farle tutte richiede un tempo decisamente più lungo di quello disponibile all'esame. Cioè, questo non è un esercizio difficile, è un esercizio lungo perché ci sono uno, due, tre, quattro, insomma, otto diverse combinazioni da testare. Quindi non preoccupiamoci se non riusciamo a farle tutte in un tempo ragionevole. No? Infatti poi ho detto in un vero testo d'esame sarebbero richieste solo alcune di queste combinazioni e non tutte, proprio per ragioni di tempo. Non sono difficili, però ciascuno ha una regola no, leggermente diversa. Ok? Ehm... Qui non abbiamo ancora... Eh, la parte che non ho messo in questo testo è decidere chi vince. No? Perché qui chiaramente dico solo che punto ho. Allora, poi è chiaro che se un poker vince sul colore e se il colore vince sul full, però se ho due full, quale full vince? Beh, allora, Noi sappiamo che la regola è eh, se ho due full devo confrontare i tris, il valore del tris. Eh, se ho una scala, devo che non sia una scala reale, devo confrontare il valore della carta più alta. Se ho una doppia coppia, devo confrontare il valore della carta più alta tra, la tra le due coppie, eccetera. eccetera. Quindi si complicherà ancora di più andare a trovare chi dei... Tra due mani generiche, quale delle due vince? Mm? Per ora non viene richiesto, ci fermiamo qua. No, però sapete che eh, se, se, se mangiate troppo panettone e non riuscite a, a dormire la notte, potete aggiungere il punto 4 e dire date due mani generiche, eh, decidere chi, chi ha vinto. Mm? Ok, però entriamo nel merito. Passo 0 opportuna struttura dati, cioè come memorizzo queste cose, come scelgo di memorizzare le carte, la singola carta e un gruppo di carte, gruppo di carte che può rappresentare l'intero mazzo, oppure una mano, qui parla di gruppi di cinque, chiamiamola mano, normalmente si parla così, una mano di carte, sono le cinque carte che vengono giocate, Allora, è chiaro che il mazzo e la mano li vedo come liste. Una lista di 32 carte sono un mazzo, una lista di 5 carte sono una mano. Una lista di 32 carte, lista anche perché eh, il mazzo è ordinato, esiste una prima, una seconda, una terza carta e un, è una, un rimescolamento del mazzo stesso. La singola carta come la rappresento? La singola carta contiene, eh, diciamo così, un'informazione che è fatta da due campi. Io la potrei immaginare, apro un file di testo così scrivo anche, non parlo solo. Eh, dunque, eravamo nel progetto settimane. Mi avete chiesto di fare il poker, quindi faccio una cartella poker e mettiamo... In file, che chiamiamo anche lui poker, intanto abbiamo fantasia. Mm? Quindi, eh, soluzione sarà parziale, oltre insieme, esercizio, oh poker. Allora, come rappresentare, quindi, come rappresentare il mazzo di 32 carte o la mano di cinque carte abbiamo deciso che l'unica cosa sensata che ci viene in mente è una lista e fin qua nessuno si sta lamentando eh, invece come rappresentare ciascuna singola carta allora io potrei mi verrebbero in mente tre cose una è usiamo una stringa carta uguale 10 di cuori una stringa l'altra carta sarà 7 di picche carta uguale 7 di picche cosa del genere qui in una stringa rappresento questo simbolo della carta è chiaro che poi quando dovrò poi fare le mie verifiche fino a quando devo stampare leggere rimescolare è facile verificare se ho fatto una doppia coppia o, un, o un colore eh, c'è da sudare perché poi questo set di picche dovrò separare il set perché fa parte del valore e la p di picche che fa parte invece del, del seme e dovrei per il colore mi interessa il seme per la scala reale mi interessa il seme per, per la scala oppure per il, il, il, il tris mi interessa solo il valore e non il seme quindi li dovrò trattare in modo separato mm, non mi piace tanto ok eh, li metto insieme e poi tutte le volte che devo lavorarci li dovrò separare. Tanto vale tenerli separati. La seconda possibilità, qualcuno ha suggerito, facciamo una tupla. Quindi qualcosa, carta uguale eh, il, il, il valore, quindi 8 e il seme di picche. Oppure carta è il 10 di fiori. 10 fiori. questa è un'altra possibilità eh, non è che sia molto più complicata della prima da, eh, da gestire ma me li trovo già separati eh? quindi mentre sopra dicevate no? adesso aggiungiamolo come commento che, che il, il valore per voi sarebbe stato allora, il seme in questo caso sarebbe stato l'ultimo ogni volta dovrei fare carta di meno 1, l'ultimo carattere e il valore invece sarà carta di tutti i caratteri tranne l'ultimo, quindi due punti meno uno dall'inizio fino all'ultimo escluso. Qui si è complicato perché sto maledetto 10 occupa due caratteri, no? e, e quindi non, non posso dire il primo carattere e il secondo carattere. Ne, se le usassi delle tuple, eh, il seme sarà semplicemente carta di zero, no, di 1, pardon, e il valore sarà semplicemente carta di 0. Ogni volta che ne ho bisogno. Quindi mi sembra tra queste due opzioni eh, mi sembra preferibile la seconda rispetto alla prima. Eh? Um, L'altra possibilità che mi viene in mente è creare un dizionario che può sembrare più verboso carta separo un, un dizionario che tratta la carta come un record composto di due campi ciascuno dei quali ha un suo nome e una sua identità quindi è fatta di un valore che in questo caso è il ehm, ad esempio il eh, lotto e di un seme può essere picche. Poi avrò un'altra carta che sarà magari il 10 di fiori, avrà valore 10 seme fiori e in questo caso quando devo stare il valore lo potrò, visto che è un dizionario, lo potrò prendere dalla carta indicizzando sulla chiave che si chiama valore e mi darà il 10, l'8, il valore della carta. Se mi serve il seme, indicizzerò la carta uh. con, usando come chiave la parola seme. Ok? Alla fine sono tre modi diversi, il primo ha una struttura implicita, impacco in una stringa e poi dopo ci penso, il secondo già separa i due campi e poi devo ricordarmi io che il valore è lo 0 e il seme è l'1, il terzo è un passo in più che non solo separa i due campi ma dà, eh, uso come indice non carta di 0, carta di 1, ma carta di seme e carta di valore e quindi ho un indice anche esplicito rispetto al, al caso della tupla quindi posso scegliere come sotto forma di una rappresentazione della carta sotto forma di unica stringa sotto forma di tupla o sotto forma di dizionario usato come record Ricordate la differenza del dizionario usato come, come array associativo, come abbiamo fatto negli esercizi precedenti, le chiavi fanno parte dei dati che io leggo, che acquisisco nel mio programma, che devo gestire nel mio programma. Mentre invece, se uso il dizionario come un record, le chiavi sono sempre le stesse per tutti gli elementi. In questo caso, la chiave è sempre valore, seme, valore, seme per tutte le carte. Ciò che cambia sono i value. Ehm. Io devo dire eh, eviterei la stringa, eviterei di usare stringhe perché a volte la tentazione di usare stringhe ovunque perché sono più semplici. Poi alla fine ti complichi con questi indici, non sai più cosa stai facendo a volte perché alla fine sono tutte stringhe. Nell'esercizio che ho risolto io per conto mio l'altro giorno quando ho preparato questi temi di esame, sono andato sul dizionario. Perché comunque un tipo di dato strutturato a due campi li metto lì separati. Non, devo dire che non ci ho neanche pensato al, al poterlo fare come tupla, ma in realtà vedendolo così potrebbe andare bene lo stesso. In certo, l'importante è non fare confusione tra questi due indici 0 e 1, che dopo un po' ti rischi di dimenticarti perché carta di 0, carta di 1 eh, è meno leggibile, è meno chiaro di carta di seme e carta di valore. Poi per, è vero che risparmio, qui scrivo 0, qui devo scrivere seme tra apici, quindi uso 6 caratteri anziché 1 però tutto sommato non è che sia questa grande difficoltà quindi eh, so, sono abbastanza indifferente e poi vedremo magari io prenderei no, nel risolvere una di queste magari quella del dizionario che è un pochino più evoluta eh, magari quella più complessa ci può servire anche in altri casi e poi magari dove è opportuno facciamo vedere le differenze in un commento di come sarebbe stato se avessimo usato una tupla ehm Dunque, la domanda di Giulia è, non si potrebbe usare come chiave il valore e come segno il, eh, il value senza fare un record? Quindi tu vorresti fare eh, una cosa del tipo mazzo di eh, 7 uguale fiori. Cioè tu avresti una entry in cui la chiave è il valore, e, eh, è il valore della carta e il value è invece eh, è il seme. Allora questo qua non funziona per due motivi, mi spiace dirvelo così, <ride> ma eh, il primo motivo è che eh, allora è il set di picche, come lo rappresento, la chiave deve essere univoca. Quindi io non posso avere nello stesso dizionario contemporaneamente il set di fiori e il sette di picche. Okay? Quindi non può funzionare. Eh, la, il secondo motivo è che se io uso il mazzo, se per me il mazzo è un dizionario, non ho un ordine associato. E allora quando ho le operazioni del tipo prendi la prima carta del mazzo, prendi le cin, prime 5 carte del mazzo, rimescola il mazzo, non posso rimescolare un dizionario o prendere le prime 5 carte di un dizionario perché l'ordine del dizionario se lo inventa lui, non lo posso decidere io. Quindi in questo caso non va bene. Okay? Il contenitore più grande che è il mazzo deve essere una lista. A questo punto mi chiedo la singola carta, ma la devo pensare isolata rispetto al suo contenitore. Poi una volta che ho deciso come faccio la carta, la metterò dentro quella lista. Questa carta a sua volta può essere appunto un record, può essere una tupla, eccetera. eccetera. Okay? Quindi devo riuscire a separare un attimo la carta, come la rappresento, rispetto alla carta messa nel mazzo mentre qua si, sta, si mescolavano un po' i due ruoli, creando poi questi due problemi, di, ori, di ordinamento del mazzo e di univocità della carta. Ehm, no, non, eh, è vero che è una battuta quella di Suavo, ma eh, non confondiamo il fatto che il dizionario mette, ci restituisce gli elementi in un ordine arbitrario, cioè come vuole lui, rispetto invece all'ordine casuale. Casuale è una cosa ben diversa. Okay? Eh, nel senso che ogni volta è diverso e è imprevedibile. Invece invece l'ordine degli elementi di un dizionario, se fate lo stesso programma tre volte, vi viene fuori sempre lo stesso ordine, che non è l'ordine alfabetico, che non è l'ordine di inserimento, ma è sempre lo stesso ordine. Quindi è un ordine deterministico, non casuale. Arbitrario, perché non è quello che ci aspettavamo, non è quello in ordine. Okay? Quindi non usate mai l'ordine con cui salta fuori un dizionario o un insieme come se fosse un valore casuale. Non è casuale è ben definito semplicemente è antipatico perché non è ordinato ehm, ok allora questo qua lo cancelliamo quindi diciamo che scegliamo uh, di andare avanti con l'esercizio usando il record e, ehm, e, eh, e eventualmente no, valutiamo le tuple quando indichiamo cosa faremo di diverso se usassimo le tuple ok tutta questa roba qua la mettiamo in un commentone e cominciamo con un, la prima cosa che è la creazione del mazzo okay? allora per creare il mazzo mi conviene definire prima quelle che sono l'insieme di valori e quelle che sono l'insieme di semi che saranno delle costanti del nostro programma i semi sono eh, cuori quadri fiori, picche, anzi fatemi scrivere al contrario, picche, fiori, quadri, cuori. Così ce l'abbiamo dal più sfigato al più potente, no? eh, non ci serve, però se dovessimo avanti, andando avanti no, controllare chi ha vinto eh, sappiamo che il seme più basso vale meno del seme più alto. Perché faccio la stessa cosa con i valori. I valori sono, mi ha detto che partiamo dal 8, dal 7, non mi ricordo, dal 7. Quindi sono 7, 8, 9, 10, Jack, Donna, Re, Asso. Anche qui li metto in ordine dal, meno, eh, dal valore più basso al valore più alto. Ehm, okay. Io qui ho, ho scelto di usare 7, 8, 9, 10. Li ho rappresentati come stringhe e non come interi, nonostante siano dei numeri interi. Perché? Ma per il solito discorso che non mi piace avere in una lista un po' di interi e un po' di stringhe, mi crea poi problemi dopo. Quindi anche se sono dei numeri interi, in realtà sono la rappresentazione della carta e, e la rappresento sotto forma di stringa, okay? anche se sono dei numeri. Così almeno ho una lista di stringhe che rappresentano i valori, una lista di stringhe che rappresentano i semi. L'indice di questa lista, se nella posizione 0, 1, 2, 3, mi dà in certo senso quanto è forte questo valore, quindi mi dice che il jack vale di più di un 8. E che quadri vale di più di picche. Mm? Ehm... Paolo ci suggerisce un'altra possibilità di dare un valore numerico alle carte, si potrebbe anche fare, nel senso che anziché il valore, eh, lui dice Jack potrebbe essere 11, la donna 12, il re 13, l'asso 14, si potrebbe anche fare, a... dobbiamo ricordarci che a quel punto, tutte le volte che dobbiamo stampare qualche cosa, dovremmo avere una piccola tabellina di conversione dal numero al valore da stampare. Si potrebbe anche fare così. Io in questo, in qualche modo, visto che se fosse un altro gioco in cui c'è un valore reale della carta, no? per cui che ne so, a Pinacola la donna vale 10 e l'asso vale 15, eh, allora lo farei così. Avrei il valore esplicito, perché mi serve poi per contare i punti. E qui in questo caso mi serve solamente sapere qual è la carta più forte di quale altra. Quindi per dare dei valori arbitrari, 11, 12, eccetera, jack, don, re, io mi tengo i valori 0, hanno già dei valori questi, in un certo senso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che sono gli indici in cui stanno nella lista. Quindi in un certo senso prendendo l'indice come indicatore del suo valore... Eh, risparmio, risparmio una variabile non risparmio una, una struttura dati se invece mi servisse, mi servisse contare un punteggio allora ovviamente mi serve eh, fare come, come suggerisce Paolo hm? ok, allora la creazione del mazzo a questo punto è una cosa molto semplice abbiamo detto che il mazzo è, non è altro che una lista di carte eh, e quindi eh, due punti e quindi dovrò creare le carte di tutti i valori di tutti i semi, quindi avrò un tranquillo doppio loop qualcuno prima aveva scritto il codice e poi visto che era troppo comodo per me copiarlo l'ha cancellato nella chat, va bene for valore in valori for seme in semi io posso costruire una nuova carta come un dizionario che abbia come valore il valore su cui sto iterando quindi della di questo ford di linea 37 è come seme il seme del dai, giusto della linea 38 e questo dizionario lo aggiungo e questa carta la aggiungo al mazzo quindi creo questa carta e faccio mazzo punto append di carta vediamo subito se, che, se funziona Vediamo cosa salta fuori. No, è eh certo, non ho fatto return. Ok. Allora, valore 7, seme 7. Valore 7, seme fiori. Quindi 7 di picche, 7 di fiori, 7 di quadri, 7 di cuori. 8 di picche, 8 di fiori, bla bla bla, va avanti fino al asso di cuori, che è la carta più importante del mazzo se vogliamo come al solito possiamo anche usare il nostro amico pretty print per vederla un po' meglio però di nuovo è eh, ok Va. e ce le fa vedere così 7 di picche 7 sì. di fiori 7 di quadri eccetera eccetera ehm... Filippo, perché non mettiamo degli argomenti in questa funzione e che argomenti vorresti mettere? Eh, perché questa funzione non ha bisogno di nessuna informazione per lavorare. Il suo lavoro è quello di creare il mazzo, il mazzo è sempre lo stesso, identico, non dipende da nessun argomento da nessun'altra variabile. Eh, potrebbe essere, se noi facessimo un programma un pochino più complicato, il numero di giocatori. Allora, a seconda del numero di giocatori crea un mazzo di valori diversi però in questo caso eh, avresti messo valori semi beh queste le ho anche, io le ho dichiarate come costanti in modo che siano disponibili in tutto il programma se no le avrei potute passare a queste funzioni, questa è una scelta io eh, valori semi le ho dichiarate come costanti globali e quindi sono visibili da tutti no, le ho messe all'inizio in maiuscolo proprio per rappresentare questo Altrimenti l'avrei potuto definire magari nel main e quindi poi l'avrei dovuto passare alla funzione crea mazzo. Sì, in questo caso sarebbe stato il main a dover passare questi valori qua. E a questo punto se avessi avuto un numero di giocatori diverso avrei creato questo array di valori non come costante ma di dimensioni diverse in funzione del numero di giocatori. La funzione PeePrint non funziona sul replay. Hai fatto l'import? dovrebbe funzionare se no verifichiamo mi sembra che facendo parte della libreria standard dovrebbe funzionare ok andiamo avanti abbiamo creato il mazzo e il passo dopo mescolare il mazzo ottenendo, ottenendo le 32 carte in un ordine casuale quindi abbiamo una funzione a questo punto def mescola mazzo che ovviamente riceve come parametro il mazzo che deve mescolare che si può fare in modo diverso. Eh, qualcuno già prima aveva scritto nella, nella chat che nella, nella libreria random c'è una funzione che in realtà fa tutto il lavoro, che si chiama shuffle. Eh, andiamo a vedere la documentazione di shuffle, dice random.shuffle prende una sequenza x e shuffle the sequence x in place, cioè rimescola la sequenza x in place vuol dire all'interno della stessa lista, quindi non va a creare una lista nuova, ma va a rimescolare gli elementi di quella lista. Eh, normalmente, il secondo parametro non ci interessa, eh, vabbè, ci, poi c'è la nota che dice che lui non è in grado di generare perché il generatore di numeri casuali non è così furbo e quindi eh, può, eh, come dice, eh, non è detto che generi tutte le combinazioni possibili, tutte le permutazioni possibili. E eh, va bene. Um, quindi una possibilità di questo è semplicemente uh, shuffle di mazzo fine quindi io posso a questo punto vediamo creo il mazzo e poi mescola il mazzo e poi stampa eseguo e mi fa vedere un mazzo che è stato donna di quadri, eh, scusate, sì, donna di quadri, eh, jack di picche, sette di cuori, otto di fiori e così via. Questo se ci ricordiamo che esiste shuffle. Se non ci ricordiamo, poco importa, ce lo facciamo a mano. Ok? Quindi abbiamo, possiamo cosa fare? Prendere tutte le carte e inserirle uno a uno nel mazzo in un ordine diverso da quello in cui si trovavano allora se questa funzione però eh, vogliamo che modifica ri riordina le carte nella lista quindi non crea una lista nuova no. ma rimescola gli elementi che già ci sono devo fare un minimo di attenzione eh, per cui di fatto devo spostare gli elementi dentro il mazzo ma eh, non perdere questo alias alla variabile del programma principale no? ricordate il discorso che abbiamo fatto sugli alias quindi dovrò evitare sempre di scrivere così cioè, ad esempio non posso ricostruire una, una, una lista da zero e poi aggiungere gli elementi dentro perché questa operazione, questo uguale, ci ricordiamo, rompe l'alias e fa sì che stiamo lavorando da questo punto in avanti con una variabile locale e non, e non più con la variabile del main quindi ovviamente per costruire metterci le carte in un certo ordine dovrò eh, partire da un mazzo vuoto e quindi potrò usare ad esempio la, la, il metodo clear per cancellare il mazzo oppure se non mi ricordo che esiste il metodo clear posso anche usare uno slice dicendo tutti gli elementi del mazzo li sostituisco con un array, un array vuoto mm? ehm, è un altro modo e in questo modo mi svuoto il mazzo e lo ricostruirò con le carte in un ordine casuale però attenzione che quando faccio questo clear quando svuoto il mazzo lo perdo quindi prima di perderlo me ne faccio una copia allora mi, mi faccio una copia del mazzo svuoto il mazzo di partenza e poi a questo punto prenderò una per una le carte della copia e le aggiungo nel mazzo la differenza è che le prendo in un ordine casuale ogni volta. Ok? Ehm... Ciò che dice Filippo dice: Ma eh, il programma non vieta di creare una nuova lista. Sì, no, assolutamente. Io posso, infatti l'ho creata qua, la riga 52 ho creato una nuova lista interna per, comod per comodità mia. Era semplicemente la funzione mescola mazzo che avevo scelto io che mescolasse il mazzo che gli passo. Fatemi fare una piccola parentesi Io potrei fare una funzione come, come ho scritto qua Che mescola il mazzo che ti, ho passato, che ti passo come parametro Oppure potrei avere una funzione da chiamare in quest'altro modo Quindi riceve un mazzo e ne restituisce uno diverso Colato. Sono due scelte diverse, cioè due opzioni diverse. In questo caso abbiamo un parametro e, diciamo, e la funzione modifica quel parametro lì. Nell'altro caso questo parametro non viene modificato ma ne crea uno nuovo e mi restituisce quello nuovo. Sta a me scegliere. In questo caso sono equivalenti, cioè equivalenti sono due modi diversi di procedere, ma mm, io sono andato sul primo ma perché Shuffle in realtà fa così, e quindi me lo trovavo già, già fatto in questo modo. Okay? Quindi, eh, in questo senso, non creare una nuova lista è una scelta che faccio io di far sì che questa funzione modifichi la lista anziché restituirne una nuova. E infatti questa funzione non restituisce nulla, non ritorna nessun valore. Invece nel secondo caso, sarebbe una funzione che deve ritornare una nuova lista e non modificare quella di partenza. Questa è un'altra scelta possibile, che potete fare, io in questo momento non l'ho fatto. Okay. Quindi la, la creerei in modo diverso. Eh, Andrea mi chiede se mazzo di due punti non rompe l'alias. No, no, perché io non sto riassegnando la variabile mazzo, ma sto ri modificando il contenuto. Quindi quando io sto, è come scrivere eh, mazzo di tre uguale a qualcosa. Io sto modificando il terzo elemento, non sto modificando l'alias che punta alla lista di tutti gli elementi. E qui anche è come se io stessi modificando tutti gli elementi, per, eh, diciamo così, eh, tutti in un colpo solo, ma il contenitore di questi elementi non viene cambiato. No? Ciò che è pericoloso è fare mazzo uguale dove vado a modificare non gli elementi contenuti ma il contenitore questo mi rompe l'alias okay? eh, allora ci siamo fatti la copia adesso dobbiamo eh, iterare su, eh, sul mazzo copiato e ogni volta estrarre un elemento a caso dal mazzo copiato quindi un bel ciclo finché ci sono carte nel mazzo copiato file lendi copia maggiore di 0, ci sono ancora carte. Prendo una carta a caso, in una certa posizione tra randint, tra la posizione 0 e la posizione lendi copia meno 1, quindi ho 32 carte, Scelgo un numero a caso tra, uno, tra 0 e, 32, e 31. Poi, e lo metterò nel mazzo. Poi sceglierò un'altra un carta eh, in una posizione a caso e la metto nel mazzo e così via. Via via dalla copia, le tolgo queste carte, e quindi ogni volta questa land di coppia ad ogni interazione si ridurrà di un'unità. Perché ho tolto una carta. Quindi ciò che farò è di prendere eh, a, al mazzo, appendo e di nuovo un append non rompe l'alias ma modifica il mazzo esistente la carta che è nella coppia la posizione post e poi dalla coppia ovviamente elimino con un pop l'elemento che è in questa posizione e devo andare a importare dove sono gli import eh, ehm, rendente Mm. ok quindi vediamo un po' questa cosa se funziona in effetti ci ha generato jack di pic, asso di pic, 10 di fiori, re di cuori 10 di, pi, di, cuori, eh, di quadri eccetera eccetera mm. e se tutto va bene dovrebbero essere 32 anche questi elementi, cioè non dovremmo averli perso nessuno per strada ok? Um, e qui abbiamo, siamo al secondo punto dubbi fin qua? Uh, sul codice di Antonio non capisco perché l'ultima istruzione cosa ti serve, l'append mazzo di 0 ah perché la lengue diverso da 1 sì Uh, se avessi usato un forci dà errore perché modifichiamo la lista mentre iteravamo, richiede Roberto, uh, sì, ma anche perché il forti dà poi l'indice progressivo dell'elemento e non te ne fai nulla di quell'indice. Poi a un certo punto, questo indice immagina di aver già spostato 16 elementi. L'indice vale poi 17, 18, 19, ma tu quegli elementi non ci leggi già più. Quindi, in questo caso, ogni volta che itero il while, mi vado a vedere ok. In questo momento il vettore copia quanti elementi ha se non ha più nessuno esco, se non ha ancora qualcuno ne scelgo uno per spostarlo okay? perché meno 1 perché randint eh, ti restituisce un numero tra i due estremi compresi eh, vedete che c'è un minore uguale su randint quindi funziona diversamente dal range il range ti va fino al valore meno 1 ma randint ti comprende anche l'elemento finale e quindi devo mettere meno 1 altrimenti a volte mi dà il valore 32 che è fuori, dal, eh, che è fuori dal, mh, dalla lista mescola mazzo per rispondere a Giulia non ha un return perché modifica direttamente l'argomento che è stato passato quindi non ritorna niente io ti passo un mazzo e tu lo modifica e poi è finito il lavoro, è finito non ho bisogno di ritornarmi il mazzo modificato perché mazzo modificato ce l'ho già è la stessa variabile mazzo okay? che ti ho passato io Ehm um... Un solo elemento stesso problemi per il randinte. No, no, no, per fortuna è furba così. Ok. Eh... Non potrebbe copiarci due volte la stessa carta, mi chiede Andrea. No, se qui il pop funziona come dovrebbe. Cioè nel momento in cui ho copiato la carta, e questo è il trucco, la tolgo dal masso copia. La tolgo dal masso copia e in questo pop la cancella quindi la volta successiva il mazzo copia avrà una carta in meno e quella che ho appena spostato non ci sarà più se dimenticassi questo sì, chiaro che sarebbe un errore perché andrei, rischierei di pescare 32 carte così rischiando di pescare più volte la stessa um, ok Filippo mi chiede se l'esame preferiamo far tutto nel main senza funzioni, è un errore uh, non è un errore ma non è una buona idea fatevelo dire poi fate cosa volete Proprio perché facendo le funzioni uno può testarlo un pezzo per volta. Allora chiamo questa funzione, non la chiamo, vedo il risultato, metto una print dentro, eccetera. Se fate tutto nel main, liberissimi di farlo, però rischia di crescere un po' tanto e, e di confondervi di più. Però non è, non è richiesto esplicitamente di strutturare delle funzioni. Io lo faccio perché altrimenti mi perderei io stesso nel codice. Se il programma è un pochino lunghi, lunghetto almeno ogni funzione quando l'ho finito quella mi cancello dalla mente quel problema e mi concentro sul problema successivo uh, Gabriele perché restituisce prima il seme e poi il valore ma è solo la pretty print che mette in ordine alfabetico le chiavi del dizionario no? come ho fatto prima se gli dico di non farlo me le stampa così come le avevo inserite no, tanto poi la pretty print la togliamo alla fine ci serve solamente adesso per costruire Ok, eh, poi eh, abbiamo fatto il punto 1, siamo bravi, ci abbiamo messo un'ora. Eh, no, eh, salvare sul file mazzo.txt il contenuto del mazzo mescolato in questo formato. Vabbè, questa qua è una cosa che se ci mettiamo più di tre minuti è perché ci siamo addormentati. Eh, def eh, salva mazzo, nome file mazzo. E quindi creerò un file di uscita, open nome file, virgola, uh, write in scrittura, uh, for carta in mazzo, uh, uh, scriverò write, uh, dunque lei mi chiede di stampare, nel formato carta, spazio, seme, cioè valore, spazio, seme, allora ci scriverò carta di valore, spazio, eh, scusate, mi mancano le, le graffe. Spazio, graffe, carta, indice, vai. Allora, Seme a capo. Loi uh, Ok, dovremmo essere a posto? Abbiamo semplicemente scritto nel formato giusto, nel formato richiesto, i vari valori. non so fare attenzione agli apici, quindi la stringa l'ho aperta con gli apici singoli e quindi dentro eh, il dizionario dovrò usare degli apici doppi per evitare conflitto. Salviamo il mazzo. Sul file il testo ci diceva che il file doveva chiamarsi mazzo.txt virgola. Mazzo. Vediamo questa che ci dà fastidio. E vediamo se viene creato correttamente il file mazzo.txt, eccolo qua. E che contiene questa particolare rimescolatura del mazzo stesso. Ok, e quindi abbiamo fatto il punto 2. Questo era il più facile. Dove è Punto 3, estrarre le carte dal mazzo a gruppi di 5 ignorando il resto. Quindi a questo punto io posso... Eh, eh, non ho capito la domanda Andrea, che conf confl conflitti di che tipo? Eh, estrarre le carte, mentre fai la domanda andiamo avanti con il ragionamento. Entrare le carte a gruppi di cinque, quindi a questo punto sono nel vivo, ho il mazzo, ho il mazzo rimescolato e devo creare le varie mani, quindi posso avere un ciclo in cui mi creo la prima mano, la seconda mano, la terza mano del gioco. Ok? Eh, stampiamo un dizionario in un file? Non è un problema, Il dizionario sto iterando e poi ad ogni iterazione eh, stampo i campi del, del singolo, ah no forse scusa, forse ti riferivi alle virgolette. No, forse ho, detto, ho usato la parola conflitti qua perché se io usassi un apice qui poi eh, la sintassi chiaramente non è giusta perché apro la, apro la stringa qua e questo apice verrebbe preso come stringa vuota okay? come, come chiusura della stringa e quindi se io ho una stringa che è aperta col, col singolo apice all'interno di questa stringa dovrò usare i doppi apici e viceversa okay? se usiamo l'f string se usiamo altri metodi, tipo la concatenazione, non ci dà problemi. Eh, ok, scusate, torniamo al ragionamento. Allora, elaboriamo il mazzo creando le varie mani e magari per ora stampiamo la singola mano per vedere cosa esce fuori. Stampare a video le 5 carte estratte di ogni mano. Quindi facciamo queste due parti, estraiamo a 5 e 5 e le stampiamo a video. Allora, diciamo, eh, chiamiamo una funzione che si può chiamare estrai mani dal mazzo, chiaramente. Allora, estrai mani dal mazzo. Eh, una mano che cos'è se non è le prime cinque carte del mazzo? Quindi fare una mano di carte che sarà una lista di 5 elementi che sono carte non è altro che prendere i primi 5 elementi dal mazzo. Restiamo 0.5 0,2.5 per essere chiari. E poi, attenzione che queste 5 carte che ho preso le toglierò dal mazzo. Ok? Le devo togliere dal mazzo perché altrimenti la prossima mano riprenderò di nuovo le stesse carte. Per togliere le prime 5 carte dal mazzo ho, eh, credo, tre modi di farlo. Il modo più veloce è usare l'operatore del che forse non abbiamo visto, eh, che semplicemente cancella quegli elementi. Il secondo modo è quello di usare Un'assegnazione di una slice vuota, quindi quelle 5 che ho preso le sostituisco con nulla, la terza, la terza opzione è fare 5 volte: mazzo proprio di 0 <susurra> ehm Okay, 0,5 perché il 5 è escluso 0 eh? compreso 5 è escluso quindi sono dallo 0 alla 4 un totale di 5 carte per cancellare dal mazzo ho questi tre, tre questi 3 modi che sono assolutamente equivalenti okay? questo mazzo pop di 0 ovviamente si, sì, devo fare con un piccolo ciclo un ciclo ford di 5 elementi uh, Antonio ci da ce ne dà un'altra mm, che sì, sì, va bene lo stesso che sarebbe questa la copiamo qui quindi rimpiazzo l'intero mazzo con la porzione di mazzo che va dall'elemento 5 in avanti sì, anche un pochino più invasiva perché sta ricostruendo da zero ma alla fine la soluzione è sempre la stessa eh, non posso usare, o meglio preferirei non usare questa che suggerisce Stefano perché mi rompe l'alias eh, mazzo uguale mazzo di 6 2 punti eh, a parte che dovrebbe essere 5 perché 5 è compreso la, la, la sesta carta è quella di indice 5 ma a parte questo dettaglio eh, così ehm, rompo l'alias col mazzo di partenza quindi sto creando una nuova variabile di tipo mazzo un nuovo mazzo Posso, potrei farlo, eh? potrei farlo. Eh, però finora abbiamo sempre lavorato sempre con la stessa struttura dati anziché su una copia quindi in questo caso farei una copia e non più il mazzo di partenza eh, più, se dovessi farlo magari lo farei facendomi già subito una copia all'inizio mazzo di lavoro uguale a list di mazzo l'importante però è essere coscienti che questa è diversa dalle altre perché questa crea un nuovo mazzo che a questo punto si scinde rispetto all'argomento che ho ricevuto dal main quindi non, da questo momento in avanti non sto più modificando il mazzo del main ma ne sto modificando uno diverso quindi questa qui preferirei di, di no eh, questa attenzione rompe non è vietato devo saperlo ok eh, ecco quello che non dovete fare l'ho visto fare alcuni in alcuni esercizi è una cosa di questo genere for in range Uh, di 0,5, mazzo.pop di... 0, 5, mazzo, punto pop di... Eh? Che effettivamente il uh, ragionamento sembra sensato, ma io devo cancellare l'elemento 0, 1, 2, 3, 4 e quindi faccio il pop di 0, di 1, di 2, di 3, di 4. Peccato che non funziona perché nel momento in cui faccio pop di 0, l'elemento 1 non è più quello che era prima l'elemento 1, ma era il 2 che si è spostato indietro. Ok? Quindi devo sempre comunque far togliere cinque volte il primo elemento, non il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, altrimenti vado a togliere roba che non c'entra niente. Ok? Quindi questo qui, okay. ve lo scrivo solo perché l'avevo lo visto negli esercizi precedenti, spero che oramai sia passato di mente. Ok, questi qua li commento, me ne tengo uno solo, che sono, visto che sono tutti equivalenti. Se si mettesse pop di zero, sì, assolutamente. Infatti era quello che ho scritto qua, fare cinque volte pop di zero. Se vogliamo mettiamolo proprio esplicitamente. Va bene, eh, andiamo avanti. Quindi, allora, questo è il modo per estrarre una mano. Io ovviamente questa mano la estraggo, la devo stampare e poi devo ripetere per le mani successive. Quindi questa operazione qua devo ripeterla fin tanto che ci sono sufficienti carte nel mazzo. Quindi questo qua lo metterò bene dentro un while, la lunghezza del mazzo sia almeno di 5 carte. Allora posso fare questo lavoro. Se la lunghezza del mazzo, fo mazzo fosse minore di 5 carte, chiaramente non posso estrarre una mano da 5, quindi mi devo fermare. Uh, Dell è un operatore per eliminare degli elementi, per rispondere al suo della chat, che uh, è un, non avevamo visto prima, ma è assolutamente equivalente a cancellare gli elementi facendo POP, oppure facendo, uh, la differenza tra del e POP è che POP ne toglie uno per volta, mentre Dell può anche togliere un gruppo di elementi insieme. Quindi è questo, o, o questa, o questa, o questa, sono quattro modi diversi di fare la stessa cosa, cioè cancellare cinque elementi da una lista, i primi cinque elementi di una lista. Eh, poi abbiamo estratto la mano, non ci abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo stamparla. Ok? Eh, vabbè, in un formato dice a nostro piacere, quindi possiamo fare una stampa che è for. Eh, Eh, scusate rido perché marta si sta mostrando in tutto il suo interesse per la lezione eh, eh, eh, o oh, sta postando qualcun altro eh, for ehm, allora eh, le carte nel mazzo in mano scusate nella mano Uh, stampo la singola carta quindi farò una print no se tolgo F uh, dunque devo stampare prima il, ad esempio il valore poi il seme quindi carta Faccio, come facevo prima posso usare la stessa print che usavo nel file Senza il barra N però. Magari metto un trattino. E non vado a capo perché le, la mano la voglio scrivere di fila. no? Eh, quindi and uguale non vai a capo. E poi vado a capo una volta sola. Allora ricordiamoci, mano che cos'è? Mano è una lista di 5 elementi che sono carte sono oggetti tipo, sono dizionari che rappresentano la carta e quindi se faccio eseguire questo programma che magari deve anche chiamare la funzione estrae i mani vedrò la prima mano è un otto di cuori, nove di cuori, nove di picche re di fiori, jack di fiori 10 di fiori, nove di fiori la, questa è la seconda mano donna di cuori, asso di quadri e jack di cuori e così via. Abbiamo sei mani di 5 carte ciascuno, giustamente sono 30 carte, due sono rimaste fuori, le ultime due carte del mazzo. Ok? E abbiamo fatto tutto tranne la parte difficile. Abbiamo stampato le 5 carte estratte in un formato piacere. Adesso dobbiamo trovare la combinazione del poker corrispondente alle 5 carte estratte. Quindi beh, noi possiamo modificare molto facilmente questo programma aggiungendo una funzione combinazione che riceve una mano e restituisce la combinazione che ha riconosciuto. Eh, per ora facciamo una combinazione facile da riconoscere boh, e modifichiamo la estrae i mani in modo da stampare a fianco della, della, della sequenza magari questa cosa qua la mettiamo su due caratteri così sono più allineati semplicemente per averlo allineato e poi posso, potrei stampare eh, semplicemente la combinazione di questa mano a fianco della mano stampo anche la combinazione che ho riconosciuto. Eh, qui facciamo che si fa così per a destra, ok. Ma al di là della formattazione che, come sempre, non, è, non, non vogliamo concentrarci su questa. Eh, adesso il grosso del lavoro è prendere e implementare questa funzione combinazione. Tutto il resto del programma è fatto e finito. ok Ogni volta che faccio run, vedete che. È, mi dà delle combinazioni delle, delle mani di carte diverse e dovrò scoprire la, ehm, il loro valore. Quindi questa funzione combinazione è quella dove devo andarmi a ricordare eh, tutti i possibili punti del poker e restituire il nome, scala reale, poker, colore, della combinazione che ho riconosciuto in ordine chiaramente nel senso che una scala reale è anche un colore è anche una scala perché soddisfa i criteri di una scala soddisfa i criteri di un colore eh, però è una scala reale quindi dovrò prima vedere se è una scala reale se non lo è controllo se è un poker se non lo è controllo se è colore eccetera eccetera no? una doppia coppia o meglio un full contiene al suo interno sia tris che doppia coppia che coppia però deve contare come full quindi devo andare per ordine. La prima che riconosco, partendo da quelle più pregiate, deve essere quella riconosciuta, deve essere quella ritornata. E poi via via andrò a quelle sempre più sfortunate. Okay? Ehm... Allora, qui io mi creerei una serie di, di if, se qualcosa, return scala reale, elif qualcosa return com'è che si chiama poker successivo successivo. elif qualcos'altro di qualcos'altro return uh, colore If qualcosa poi dovrò sostituirli, eh? per ora sto semplicemente costruendo il castello, poi il castello va riempito di stanze. Uh, full scala. return tris fatemi mettere force al posto di questo qualcosa cioè qualcosa che per il momento non sappiamo quindi diciamo che non c'è ah. e poi questo force via via lo dovremmo sostituire con una condizione vera e propria e se non è neanche una coppia non è nulla, non hai niente in mano, non hai nulla in mano. Quindi per ora stamperà sempre nulla perché ho messo sempre force, cioè non ho riconosciuto una scala reale, non ho riconosciuto un poker, non ho riconosciuto un colore, non ho riconosciuto un full eccetera eccetera. Eh, Angelo mi dice faccio dalla più bassa alla più alta in realtà io con questa catena di if appena trovo una alta mi fermo non vado a valutare le altre quindi non vado a valutare tutte e poi tengo l'ultima la prima che trovo faccio return e quindi mi restituisce questa e non va neanche a vedere quelle sotto quindi lo trovo più comune così se no come dici tu si può fare anche nell'altro modo non però non devi fare return subito devi salvartelo in una stringa che poi eventualmente viene sovrascritta da una combinazione migliore eh, allora quali sono quelli facili eh, se non ci sono coppie si può vedere la carta più alta quindi vabbè, se anziché nulla e questo è un punto che c'è sempre possiamo carta singola anziché nulla eh, è una magra consolazione eh, avere un punto di carta singola ehm allora, quali sono le più facili da riconoscere? Ah, per me la più facile da riconoscere è il colore. Perché basta vedere quanti semi diversi ci sono nella mano. Sono tutti uguali, quindi quanti semi diversi ci sono? Uno. allora definiamo una funzione e chiaramente non vado a complicare questa se non ci capisco più nulla definirò delle funzioncine di supporto che ne so, isColore che la scrivo qua sotto e, e cosa fa questa isColore? va a vedere quali sono i semi che sono presenti in questa mano i semi diversi tra di loro allora visto che considero i semi diversi li metto in un set aggiungo a questo set tutti i semi che ho visto por carta in mano semi.add eh, carta di seme e avrò colore se in questo insieme semi ce n'è uno solo sono tutti i cuori quindi if len di semi uguale 1 return true altrimenti return false giusto? Non sono due i semi, no, per aver colore devo avere due, un seme solo, tutti i cuori, tutti i quadri. I semi sono quattro, in teoria potrei avere un insieme di quattro semi diversi, ma se alcune carte hanno lo stesso seme, eh, nel set i duplicati si eliminano. Ovviamente non abbiamo abbastanza culo per vedere saltare fuori un, un colore qua sotto, però lo stesso concetto ce lo, potremmo, lo potremmo usare per, per il full. No. Nel full abbiamo due valori soli, e anche nel poker in realtà. No? Due, eh, se facciamo lo stesso ragionamento sul valore, in un poker abbiamo quattro carte uguali e una diversa. Nel full abbiamo... Due car tre carte uguali e altre due carte uguali. Quindi sia poche che full in qualche modo si somigliano, la differenza è, è minima, no? una che ha quattro carte e l'altra che ne ha tre. Eh, allora potremmo definire una funzione che, visto che ci interessa sapere se ho quattro carte uguali oppure se ho tre carte uguali per il full, o tre carte uguali per il tris oppure due carte uguali per le coppie, io potrei eh, definire un'altra funzione, eh, diciamo, che è uguali, una, una funzione che, fa, che dica del genere, che, che mi dica questa mano ha tante carte uguali. Cioè ha due carte uguali, ha tre carte uguali, esattamente... Chiamiamola topo. Quindi, se ha esattamente quattro carte uguali, facciamo ritorno false perché non mi dia errori. Se ha esattamente quattro carte uguali, sarà un poker. Se ha esattamente tre carte uguali e anche ha esattamente due carte uguali, sarà un full, giusto? Quindi proviamo a usarla, poi lo dobbiamo inventare, perché dobbiamo scrivere implementare questa funzione, però eh, se ha la mano ha quattro carte uguali, è un poker. Se in questa mano ci sono, qui sono nel full, tre carte uguali e ci sono due carte uguali, tre carte uguali tra di loro e poi due carte uguali tra di loro è un full qui non stiamo confrontando i punti stiamo cioè solo vedendo quale, quale, quale punteggio è chiaro che poi dopo se, ho, se devo dire chi ha vinto devo andare a confrontarle ma per ora non ci serve okay? no, abbiamo deciso di non farlo questo programma non ce l'ha chiesto è chiaro che è una complicazione in più riconoscere poi quale, quale mano vince per ora dobbiamo solamente dire che cos'è ehm e ugualmente se ho due elementi uguali avrò una coppia a meno che non sia una doppia coppia ma a questo punto diventa poi complicato la dobbiamo gestire e se ne ho tre uguali ho fatto tris quindi questa funzione è uguale è carina eh, dobbiamo solo essere capaci a scriverla no? Perché ci permette di beccare il full, eh, il tris, il poker e la coppia. Perché hanno una regola semplice. Carte uguali, ovviamente di valore uguale. Il seme non ci interessa in questo. Okay? Allora, come possiamo implementarla? Eh, noi abbiamo una mano eh, che è come questa e noi dobbiamo dire: Va bene, eh, quante carte uguali ci sono? Qui Beh, adesso noi sappiamo. Noi sappiamo la domanda è, ci sono due carte uguali? La risposta sarebbe sì, perché ci sono due re. Ci sono tre carte uguali? La risposta sarebbe no, perché re, 10, asse, donna, re, non sono tre carte uguali. Eh, qui di nuovo ci sono due carte uguali, ma non tre. Eh, se ci fosse un tris, dovrei rispondere di sì se vedo tre carte uguali, dovrei rispondere di no se invece vedo solo due carte uguali. Ehm, questo esattamente vuol dire che se io eh, ci sono tre carte uguali e mi chiedono tot uguale 2 devo dire di no. Quindi, eh, tris e full non vengono confusi. Tris e full non vengono confusi perché eh, se ne ho tre e ne ho due. Mh, se io ti dico guarda che io ho tre carte uguali e poi due carte uguali è ovvio che le due carte uguali sono altre due perché quelle che sono due uguali non sono tre in tutto questo si gioca questo esattamente quindi dobbiamo implementare bene questo è chiaro che io non posso chiedermi ne hai due e se ne trova tre mi di sì, no se ne trova tre è sbagliato te ne ho chieste due e devi darne esattamente due ehm... allora eh... Dobbiamo innanzitutto concentrarsi sui valori. Quindi io la prima cosa che farei, la prima cosa che farei è farmi un, una, una, una lista in cui ci sono solamente i valori presi dal dizionario, dalla mano. Okay? Quindi for carta in mano eh, valori.append di eh, carta di valore. Così ci siamo tolti dai piedi i semi e abbiamo solamente una lista di valori. Ho usato una lista e non un set perché i duplicati è altro che se mi interessano. Mi interessano molto, anzi è proprio quello che mi interessa. Dopodiché avrò cinque valori. Quindi immaginiamo che sia, in questo caso, no? potrebbe essere la lista che abbiamo detto qua. Forse la prima, la prima mano che sto copiando da sotto avrei un re, un 10, un asso, una donna e un altro reno. Allora io potrei dire, ok, eh, di K quanti ce ne sono? Due. Allora, se totte è due, bene, l'ho trovato. Se tot non è due, vado avanti. Di dieci quanti ce ne sono? Uno. Se totte è uno, bene, l'ho trovato. Altrimenti niente. E così via. E quindi io potrei fare un ciclo valore in valori, li prendo tutti, se nei valori il count di quel valore specifico è uguale al tot che mi hanno chiesto, allora sono posto. Se no vado avanti e solo alla fine del for, se non ho mai trovato, potrò dire che non c'era. È chiaro cosa sto facendo? Io sto prendendo uno per uno questi e mi sto chiedendo quanti ce ne sono di questi? E il... qua. Valore è la singola carta. Prima prendo k, poi prendo 10, poi prendo a, è la singola carta. Valori è questa lista e mi sto chiedendo, questa singola carta quante volte c'è nella lista? Se il numero di volte che c'è è esattamente uguale al numero di volte che io vorrei che ci fosse una, una carta ripetuta, allora sono a posto. Se il k non c'è tre volte, non posso ritornare subito falso, devo verificare se il 10 c'è tre volte, se l'asso c'è tre volte e così via. Solo dopo che le ho passate tutte in questo ciclo for e non ho trovata nessuna, posso permettermi di dire non l'ho trovata e quindi non c'è. Ok? Ehm... Allora, vediamo un po' le domande e poi proviamo a vedere se funziona, perché per ora mi sono convinto, ho cercato di convincervi che funzioni, ma finché non lo vediamo non siamo sicuri. Però proviamo prima a rispondere alle domande. Se facciamo la differenza della lista con un set che toglie i duplicati, quindi ci restituisce il numero di valori duplicati. E allora, Andrea, penso di aver capito il tuo ragionamento, il problema è che funziona con due ma non con tre. se ne avessi tre diventa complicato perché se tolgo i duplicati poi devo, devo distinguere il fatto che ne sia rimasto uno e ne sia rimasto due, quindi devo gestirlo come ulteriore caso particolare. Eh, Antonio mi dice non sarebbe meglio implementare la funzione in modo che ritorni il valore delle carte uguali e poi negli mette le condizioni eh, no, ho capito quello che intendevi però è ambiguo quello che dici tu perché se io avessi un full cosa mi ritorna tre o due lui ha trovato tre carte uguali e altre due carte uguali cosa mi restituisce in questo caso eh, allora diventa più complicata quella funzione o, o dovrebbe restituire o il più grande di quello che ha trovato però non mi basta per il full perché io ho le tre carte uguali ma le altre due devono essere una coppia quindi devo poter trovare anche le altre due oppure mi istituisce una tupla una listarella, con, cioè diventa complicato no? ehm, se abbiamo un full mi chiede Andrea eh, che cosa succede? succede che spero, incrocio <ride> le dita che funziona, nel senso che il full è fatto di tre carte uguali e altre due che sono uguali tra di loro un tris è una coppia quindi qui mi dice se c'è un tris qui mi dice se c'è una coppia quando va a vedere la coppia questo 2 fa sì che lui non, non, non confonda le due carte del tris come se fossero le carte della coppia perché devono essere due esattamente due questo qua c'è un bello uguale non c'è un maggiore uguale e quindi quando faccio as uguali 3 vede se c'è il tris poi se faccio es uguali 2 vede se c'è la coppia se nella stessa mano c'è sia un tris sia una coppia allora sarà full. Eh, Roberto ha risposto eh, Alessandro no? dicendo che io questo false ci arrivo solo se non, ho passato, non sono passato da nessuno di questi true cioè appena faccio uno di questi return la funzione esce e quindi a questo return della riga 131 arriverò solo se non ho mai trovato vera questa condizione Ok? quindi non la faccio sempre, la faccio sempre se non sono uscito prima esco prima se trovo la condizione giusta proviamolo poi vediamo cosa dice Antonio allora in questo caso trovo delle coppie Coppia, carta singola, è vero, non c'è nessuna coppia qui, è vero. Carta singola, coppia, vediamo se si trova qualcosa di meglio. Ecco un tris. Sette, allora, re, re, re. Ha trovato un tris qua, con tre re. Una coppia di 9, Una coppia di jack. È eh, chiaro che non è poi il full, non è che ci arriva a tutti i momenti. Neanche il poker. Però in teoria questo algoritmo è già in grado di riconoscere eccolo qua il poker poker di donne non abbiamo ancora visto un full, che in realtà dovrebbe essere più probabile del poker quindi vuol dire che o il tris o non lo trova o c'è un baco oppure non ci sta uscendo Ah, magari Chiara ha trovato il full, benissimo Vabbè, è ovvio che se uno dovesse fare un programma serio di questo genere anziché mettergli dei mazzi a caso si fa un mazzo con delle mani precostituite in modo che in ogni mano ci sia la combinazione che deve, che deve riconoscere no? si fa un programma di test apposta anche a questo serve fare il programma in, diviso in funzioni perché io ho la funzione estrae mani posso dargli un mazzo costruito appositamente in modo che, lui, che io sappia già esattamente cosa deve trovare Ok, eh, qui già cominciamo già a dividerci tra quelli che sono più fortunati e quelli che sono meno fortunati. Io ho visto un poker una volta e poi tutta schifezza. Va bene, eh, cosa ci rimane? Ci, rimangono, ci rimane niente perché abbiamo già sforato di 5 minuti rispetto all'orario, eh, quindi so che non è oggi probabilmente che andremo a sbancare il casino, eh, ma di fatto ci mancano ancora due casi, okay? due funzioni da scrivere uno è la scala in una scala ho 5 carte tutte diverse ma messe in ordine devono essere consecutive ehm... purtroppo io ho 5 carte su 8 possibili quindi non mi basta trovare 5 carte diverse devono essere nell'ordine giusto se io avessi una funzione che mi dà se è una scala proviamo a scrivere la finta Ok, vi rubo ancora due minuti È una scala, per adesso ritorno falso perché non devo ancora costruirla, eh, ovviamente allora qui nella scala la posso mettere, if is scala, e sistemo anche la scala reale, eh, che ci viene sempre, perché basterà chiedersi che se è una scala e è anche colore, se è una scala e è anche colore allora è una scala reale. Quindi bisognerà ancora implementare is scala e bisognerà implementare una funzione a parte per is coppia, perché non funziona se io lo implementassi così. E se ce ne sono due uguali e ce ne sono due uguali non mi trovo il doppia coppia, perché rischierebbe di trovarmi, se avessi una coppia semplice mi troverebbe due volte la stessa coppia. Quindi io qua mi devo complicare, non, non posso usare esuguali, devo costruirmi una funzione apposta che in qualche modo modifichi esuguali, ma faccia due count separate di due, di due variabili, di due valori diversi. Quindi questa qui dovrò farla a parte, è un, è un, se vogliamo, devo farmi una funzione a parte solamente per la doppia coppia. Iscala scala dovrebbe avere come parametro mano? Assolutamente sì, dov'è che l'ho dimenticato? Iscala scala di mano. Ah, mano, mano, mano, non massa. Ah, tra l'altro, Mazzo qua dentro non ce n'è pure, quindi eh, scala mano. Ok, e quindi dobbiamo anche implementarci la is doppia coppia. Ok, e questo ce lo dobbiamo implementare a parte perché adesso il tempo è finito, eh, il doppia copia sarà una variante di esuguale in qualche modo, provate a pensare come vi viene in mente, eh, in scala non è, non è banalissima, eh, chiaramente conta l'ordine con cui compaiono le carte e conta l'ordine conseguenziale. Ok, Uh, ovviamente deve stampare solamente il punto maggiore, quindi se ho una coppia do, doppia coppia deve scrivere doppia coppia, non deve scrivere doppia coppia, virgola coppia se ho capito bene ciò che dice Luca. Va bene, io vi lascio perché se no vi arrabbiate che sforiamo al di fuori dell'orario. Certo che pubblico questo sul sito e, e poi magari lascio, per, lascio passare qualche giorno e pubblico la versione finale. Uh, noi ci vediamo a questo punto per eh, l'8 di gennaio, eh, non studiate troppa analisi durante le vacanze, ricordatevi che c'è anche informatica, all'inizio di gennaio faremo questa simulazione d'esame usando il sistema, man mano che pro produco nuovo materiale, sia esercizi di teoria, sia esercizi di programmazione, e man mano che riusciremo ad abilitarvi ad accedere al portale, ve lo comunico su Slack, quindi di tanto in tanto ricordatevi di dare un'occhiata, e nel frattempo fate buone vacanze e ci vediamo tra due settimane buona giornata a tutti